la registrazione adesso io comunque facciamo questo scambio, primo scambio con l'avvocato gallo sui temi che ci avevamo riservati di trattare cioè quello dei diritti con alcuni in essi con arte spettacolo dal vivo eccetera ci sono queste altre due persone che sono il professore spedicato dell'università di bologna che si occupa specificamente di questo e l'altro scusami dopo mi ricorderà il nome che pure era stato contattato che adesso un collega dell'Accademia, se ho capito bene, eh, con i quali potremo mettere tutti in contatto, lo faremo comunque con una mail e se possibile, anche se la nostra ricerca si conclude a fine, eh, dopo ricorderai anche quelle, le, le date di quella cosa di Valentina per cortesia, eh, si conclude a fine gennaio, potremmo anche pensare a un supplemento se c'è un motivato interesse a fare. Un, di nuovo, naturalmente ringraziando l'Avvocato Gallo o gli altri due, eh, un approfondimento su questi temi dei diritti che sono abbastanza differenziati e cu su cui comunque ha senso anche configurare approfondimenti ulteriori come eh, consulenze fatte dai singoli enti che magari appunto mettendo in contatto con persone competenti e specializzate potrebbe diventare più semplice fare. Questo rapidissimamente eh, come quadro di oggi. Quindi abbiamo un'oretta, non di più, eventualmente anche meno. Anche io direi, chiederei al all'Avvocato Gallo di darci qualche informazione preliminare, visto il tema che adesso ricorderà Valentina, e poi soprattutto di rispondere a domande se ci sono da parte vostra dei quesiti specifici. Prego Valentina. E grazie a tutti per essere qui, nonostante tutte le condizioni eccezionali, eccetera. Prego. Eh sì, grazie anche da parte, da parte mia. Beh, insomma, giusto per aggiungere proprio due parole brevissime prima di dare la parola all'Avvocato Gallo, insomma, per contestualizzare un attimo la, la giornata di oggi, l'incontro di oggi, che è qualcosa, insomma, come aveva anche accennato il professor Borsari, insomma, è qualcosa che va un po' al di fuori, che diciamo è a latere, si muove a latere di quella che è la nostra ricerca. Era nato questo incontro, più che altro da un'esigenza... Inizialmente se non sbaglio adesso dell'istituto da parte di ERT che eh, aveva mostrato in, insomma, in una delle nostre riunioni delle difficoltà, perplessità in termini proprio dei diritti d'autore eh, in riferimento al caricamento sui loro siti ehm, e sulla messa a disposizione del pubblico di spettacoli di teatro digitalizzati parlando poi sempre durante sostanzialmente quest'ultima riunione collettiva che avevamo avuto si è riscontrato che in realtà in maniera diversificata come, come ha detto il professor borsari eh, seconda insomma di quelli che sono gli ambiti di, di interesse anche altri istituti partner avevano avuto questo stesso problema quindi non solo in relazione al teatro, ma più in generale lo spettacolo dal vivo, quindi anche la riproduzione di musica, arte, immagini. Quindi quello che noi avevamo insomma pensato un po' di fare oggi e lasceremo poi la parola al, inizialmente quantomeno all'Avvocato Gallo di darci qualche indicazione insomma, di massima su quello che è il rapporto tra eh, elementi legislativi ed esigenze che la digitalizzazione propone e impone proprio in termini di diritti d'autore. E poi ci aspettiamo sostanzialmente che dopo questo insomma prima parte insomma di intervento ci possa essere uno scambio, uno scambio che anche qui come diceva il professor Borsari eventualmente continuare anche dopo o tramite scambi di eh, diretti tra ciascun istituto e eh, l'avvocato Gallo se ci con cioè, concede la disponibilità. Il professor spedicato e anche Pier Francesco il professor Pier Francesco Giannangeli che era insomma, il terzo invitato che purtroppo oggi non, non ha potuto esserci, o eventualmente insomma, più avanti, con, con un eventuale incontro. Ecco questo è un po' il tema che per l'appunto è diversificato perché effettivamente poi ogni ha la propria materia e il proprio tema specifico di interesse, però credo ci possono essere insomma, degli elementi in comune che possono ritornare utili insomma, alle varie parti. Insomma, Mi sembra che i partecipanti comunque siano interessati alla questione. Quindi insomma, eh, la ringrazio di nuovo, professor eh, Avvocato Gallo, e le lascio la parola. Non so Beh, un me... attimo. La, la, la presentazione finale della ricerca il ah, sì. 28 al il 29, non mi ricordo il mai. 28, il 28 gennaio, e questo anzi lo, lo ricordo soprattutto per i tre istituti presenti, il 28 gennaio abbiamo la presentazione finale della ricerca, quel giorno ci sono due keynote speaker che parleranno, che sono il professor Floridi, e ehm, il professor Pietro Montani. E poi ci sarà appunto una presentazione mia, poi di insomma un report generale dei risultati della ricerca e una tavola rotonda tra eh, i partecipanti dei vari istituti partner. Quindi vi, vi ricordo insomma come indicato poi anche nelle mail, se entro il 15 mh, di, di, di gennaio, quindi insomma entro pochi giorni, potete fornirci sia eventualmente le schede, se volete modificarle prima della pubblicazione, quella dei questionari, sia se, volete, se potete indicarci chi dei vostri, del vostro istituto insomma, interverrà alla, alla tavola rotonda della, della, giornata, della giornata finale verrà inserito poi anche nel programma definitivo. Alcuni ce l'abbiamo già per Arter, sì. Barbara Buse ha detto che sì, sì. lo farà sì. lei, però io chiederei alle due signore che sono gentilmente qui di Arter e di Ert, lo di Enrico, l'abbiamo già, di darci anche la loro personale mail, casomai rispondendo alla mail generale di Valentina, così vi teniamo aggiornati anche sul programma di questa data successiva. Poi abbiamo fatto questa interruzione, prego avvocato, era a lei il discorso. Allora intanto buongiorno a tutti, vi ringrazio per avermi invitato qui oggi a questo incontro, ringrazio anche il professor Agetti in particolare, per avermi coinvolto in questa iniziativa e, e rispetto alla quale faccio comunque i complimenti perché ho letto il, il progetto, un progetto estremamente interessante, eh, non solo da un punto di vista di tutti i profili legati appunto al, al diritto d'autore, ma proprio come iniziativa soprattutto eh, per il fine che ha di, eh, di portare avanti questa idea di digitalizzazione improntata proprio anche su una mappatura di quello che è il patrimonio culturale della, della città di Bologna, e di tutta quella che è l'attività culturale che viene svolta nel circondario e per lo più finalizzata poi a una sensibilizzazione del fruitore finale a eh, diciamo a conoscere non tanto ad utilizzare lo strumento digitale come alternativo alla partecipazione in presenza, ma proprio come eh, possibilità di andare ad approfondire la conoscenza del bagaglio culturale di un determinato, di un determinato territorio. E Da questo punto di vista, cioè, prendendo spunto poi da quello che è il titolo di questo incontro, eh, ho, ho insomma dedotto quelli che potrebbero essere gli aspetti che maggiormente interessano le istituzioni coinvolte. Sono aspetti estremamente vari. Eh, la stessa iniziativa della digitalizzazione, eh, di, che sono, di quello che parliamo in generale di materiale tutelato, suscettibile di tutela ai sensi della normativa di diritto d'autore, Implica tutta una serie di, eh, di accorgimenti e richiede lo svolgimento di quella che nel settore viene definita una vera e propria pratica di due diligence nel, eh, nella verifica e nell'accertamento di quelli che sono i diritti esistenti rispetto ai materiali e quella che è anche la catena dei diritti e quindi le possibilità di utilizzo di questi materiali e cosa fare di andare a rintracciare laddove appunto questi, diritti vogliono, questi materiali vogliono essere utilizzati nell'ambito digitale anche perché eh, poi a seconda del fatto se eh, il, un determinato materiale sia o meno nativo digitale, eh, subentrano poi anche lì l'esercizio di diritti differenti. Solitamente parlando di diritto d'autore in relazione a un'opera, un a una creazione, eh, oggetto di proprietà intellettuale, eh, i diritti mh, che rilevano maggiormente sono il diritto di riproduzione e il diritto di comunicazione al pubblico diritto di riproduzione che consiste anche nella trasposizione di una determinata opera da una forma ad un'altra, quindi la digitalizzazione implica una forma di riproduzione. E poi invece il fatto che l'opera venga messa a disposizione su una piattaforma online, quella è una forma di comunicazione al pubblico a tramite la quale ovviamente l'utente può uh, scegliere di quando fruire dei, dei contenuti. In, naturalmente... Poi delle considerazioni diverse devono essere fatte per quelle opere che in realtà sono, magari possono essere delle opere cadute in pubblico dominio, ma che in, sono tutelabili come beni culturali. Quindi subentra un'altra normativa a cui far riferimento, che non è quella sul diritto d'autore, ma è quella sulla tutela dei beni culturali. In questo caso, generalmente, pur essendo l'opera liberamente utilizzabile, nel senso che non ci sono dei diritti d'autore, è possibile che comunque l'ente che, cioè la legge prevede questo, l'ente che è in possesso dell'opera deve esprimere il proprio consenso all'utilizzo dell'immagine e questo consenso può essere ovviamente rilasciato dietro la richiesta di un corrispettivo. Per quanto riguarda invece il eh, diritto d'autore, occorre poi fare eh, le dovute differenziazioni in base a quella che è la tipologia di materiale che si intende digitalizzare e utilizzare. Tant'è che nel titolo si parla di immagini, spettacoli dal vivo e musica. Ora, già il termine immagini contiene in sé una serie di diverse implicazioni. Cioè possiamo parlare di immagini, di opere d'arte, possiamo parlare di fotografie, possiamo parlare di scritte, quindi corrispondenza epistolare. Occorre pertanto, mh, da caso a caso, ma immagino che questa già in parte sia un'attività che sia stata avviata dalle varie istituzioni di catalogazione di quelli che sono i vari... I vari, le varie opere, i vari materiali da digitalizzare, andarli a suddividere per categorie. Per ogni categoria poi andare a svolgere proprio un'attività di ricerca e di accertamento rispetto a quello che potrebbe essere l'autore o meno. Io adesso sto parlando in linea generale di autore, ma occorre tenere presente che in la normativa di diritto d'autore riconosce sì dei diritti agli autori che sono dei diritti di natura patrimoniale e morale. Quelli che rilevano, nel nostro caso principalmente, sono dei diritti, eh, nel vostro caso, sono dei diritti di eh, natura patrimoniale, cioè dei diritti di utilizzazione economica, quali, quelli a cui facevo riferimento prima, cioè riproduzione, comunicazione al pubblico, ma ce ne sono anche tanti altri. E poi ci sono invece dei diritti... Quelli che vengono chiamati diritti morali d'autore, che sono dei diritti in realtà che riguardano la tutela della persona dell'autore e cui esercizi è possibile, i quali vengono esercitati attraverso un controllo sull'opera. Che sono, ad esempio, eh, il fatto di essere riconosciuto autore di una determinata opera, oppure che l'opera rimanga integra, che non vengano apportate modificazioni, e questo, come diciamo. Macro -categorie. Poi ci sono però un'altra categoria di diritti che sono quelli dei diritti connessi, ovvero dei diritti che la legge, il legislatore ha riconosciuto a dei soggetti eh, per eh, determinate attività creative che non assumono lo stesso ruolo di quella autoriale e quindi mi riferisco ad esempio alla, appunto alla tutela, non so, riconosciuta alle fotografie semplici. Eh, oppure alle le fotografie che non costituiscono, non sono tutelate come opera d'arte intesa quale opera fotografica, ma delle fotografie ad esempio scattate a dei luoghi, a delle persone, e eh, che non hanno quelle requisiti di, di creatività che gli permettono di essere classificate come opere dell'ingegno ai sensi della legge italiana sul diritto d'autore. E poi eh, un'altra categoria di soggetti che svolgono comunque un'attività creativa in relazione a determinata opera sono... Ehm, gli artisti, interpreti ed esecutori, mentre altri diritti connessi vengono riconosciuti ad altri soggetti che svolgono eh, non attività creativa ma contribuiscono finanziariamente per la creazione e la distribuzione di un'opera, ad esempio come il produttore cinematografico o il produttore discografico o comunque le emittenti televisive, e quindi, come vedete, ci sono diversi soggetti da tenere in considerazione nel momento in cui si voglia svolgere un'attività di accertamento su quelli che sono i diritti d'autore, definiamoli così, esistenti in riferimento a un determinato, o una determinata opera o determinati materiali che si intende digitalizzare. Naturalmente eh, occorre anche tenere presente che non è detto che per qualsiasi tipologia di materiale debba essere espresso un consenso, nel vostro caso, nel senso che essendo comunque delle realtà strutturate, degli enti, delle istituzioni, è possibile che già, non so, mi è capitato ad esempio di vedere in passato un regolamento relativo alla questione dei diritti di proprietà intellettuali, da, proprio da parte di un'università, che aveva realizzato un progetto, dove bisognava realizzare determinate creazioni, quindi quei diritti di proprietà intellettuale venivano acquisiti direttamente con l'adesione al BAN della partecipazione al progetto. Quindi, oppure magari dei diritti vengono acquisiti eh, aderendo a un determinato de un corso a un determinato laboratorio. Quindi, questo nel caso di Unibo o l'Accademia di Belle Arti. Nel caso invece di ERT eh, eh, o comunque altri enti che producono eh, non so, spettacoli o comunque iniziative culturali, è possibile che anche lì questi diritti o tutti o in parte i diritti necessari ad una digitalizzazione di quelle che sono stati poi gli eventi o comunque i prodotti finali di un determinato progetto, siano già stati acquisiti o in qualche modo regolamentati, quindi anche lì si ha quantomeno, se non c'è stata un'acquisizione totale, quantomeno un punto di partenza, una linea guida alla quale fare riferimento e eh, da seguire poi per eh, insomma, ottenere i consensi necessari al pieno e libero sfruttamento di questi, eh, di questi materiali. Diciamo che l'aspetto che vedo un po' più, forse un po' più, che riserva delle particolarità eh, in qualche maggiore accortezza riguarda forse lo spettacolo dal vivo. Nel senso che lo spettacolo dal vivo appunto nasce, eh, lo spettacolo teatrale, come è destinato ad essere rappresentato. Già il fatto che lo spettacolo venga ripreso è un ulteriore passo rispetto a quella che è la natura dell'opera stessa, perché si ha proprio una fissazione di quella che è eh, una performance. Quindi lì subentrano poi, eh, occorre tener conto non soltanto di quelli che sono i diritti del produttore, ma anche vedere come sono stati disciplinati con chi ha prodotto lo spettacolo i diritti di artisti, interpreti ed esecutori, perché eh, ragionevolmente potrebbero essere stati acquisiti, cosa che avviene eh, ad esempio in ambito cinematografico. Adesso qui non c'è nessuno della Cineteca, però in ambito cinematografico solitamente il produttore acquisisce tutti i diritti possibili e immaginabili, proprio per evitare di avere vincoli nello sfruttamento dell'opera che sta eh, finanziando. E questo invece è diverso per l'ambito teatrale, dove appunto la destinazione dell'opera è nettamente differente a quella dell'opera cinematografica. E magari è possibile che sia stato anche mh, acquisito un, un consenso uh, da parte della compagnia, magari che ha tenuto la rappresentazione da parte del teatro ospitante, però magari è un consenso eh, non circostanziato, circostanziato in maniera inesatta rispetto a determinati utilizzi, quindi di volta in volta occorre anche svolgere questa uh, attività di, di verifica uh, di quello che è stato fatto in passato, ecco. E la stessa cosa vale naturalmente per, uh, per la musica destinata, gli spettacoli musicali per più destinati, all'esecuzione eh, e non necessariamente laddove ovviamente la rappresentazione avvenga in teatro ad essere eh, fissati sul supporto, di, insomma, naturalmente di, di vario genere. Senza contare poi che c'è un altro aspetto che spesse volte viene sottovalutato, ma anche strettamente correlato a quello che è il problema della digitalizzazione, che riguarda il trattamento dati personali. Perché naturalmente caricare tutti questi materiali online significa anche eh, apporre i dovuti eh, riferimenti, quelli che vengono definiti nell'ambiente i credits, i crediti. Quindi, attribuire una determinata opera a un determinato autore, citare, non so, il produttore piuttosto che l'esecutore eh, o gli artisti che hanno preso parte a uno spettacolo dal vivo. Quindi, quelli, oppure ad esempio un'opera che proviene da una determinata collezione che è stata frutto di donazione da parte di privato quindi là pure subentrano tutta una serie di valutazioni rilevanti da un punto di vista giuridico che bene tener conto eh, nel momento in cui si intende portare avanti questo processo di digitalizzazione e nello specifico poi ci sono ovviamente anche delle accortezze da utilizzare, faccio prima riferimento alle fotografie semplici al materiale fotografico materiale fotografico che dalla normativa viene classificato in tre categorie, ovvero ci sono le opere fotografiche, le fotografie cosiddette semplici e invece le fotografie meramente documentali, alle quali invece non viene riconosciuta alcuna tutela, mentre per le fotografie, per le opere fotografiche... Vengono le opere fotografiche sono quelle fotografie che mh, presentano una particolare creatività e originalità, la legge non ci dice quelle che, quelle che sono le caratteristiche che la fotografia deve avere per essere ritenuta opera fotografica, ma in questo ci ha aiutato nel tempo la giurisprudenza e chiaramente facendo riferimento a un'opera fotografica è facilmente deducibile il fatto che essa possa essere riconosciuta come opera d'arte laddove abbia delle peculiari caratteristiche data ad esempio dalla scelta di luce e ombre la, la capacità di cogliere un determinato momento in relazione a un determinato soggetto ovviamente la capacità tutte che eh, riguardano quindi il fotografo, colui che scatta la fotografia e naturalmente poi eh, diciamo, le cose si complicano ancora di più con l'utilizzo delle nuove tecnologie perché eh, tutti sappiamo adesso che ormai con la fotografia digitale mh, non dico il grosso del lavoro ma Un'ampia attività viene svolta anche post-scatto, quindi in post-produzione, e, e quindi questo ovviamente implica delle valutazioni differenti. Poi dicevo abbiamo oh, le fotografie semplici, che sono delle fotografie che ritraggono luoghi, persone, ma sono delle fotografie che non hanno nulla di particolarmente eh, creativo, ma mh, vengono riconosciute a questo tipo di fotografia un diritto connesso, che è un diritto del fotografo a eh, utilizzare economicamente la fotografia, a diffonderla, ed ha una durata di 20 anni, mentre l'opera fotografica vera e propria considerata opera d'arte ha una durata di tutela eh, pari a tutta la vita del suo autore più 70 anni dopo la sua morte. Quindi capite bene quelle che sono le implicazioni diverse nell'utilizzo dei, dei materiali a seconda della classificazione che se ne fa e questo ha un esempio pratico del, uh, di fotografia semplice che sicuramente vi aiuta meglio a capire quello di cui stiamo parlando perché è nell'immaginario collettivo come immagine riguarda una sentenza relativamente recente che riguarda la foto di, dei giudici Falcone e Borsellino che parlano tra di loro durante un convegno quella fotografia là, per quanto sia celebre è stata ritenuta una fotografia semplice perché scattata da un, uh, dal fotografo per un... Uh, non so se per un quotidiano settimanale, ed è diventata celebre solo a seguito di eventi storici che noi tutti conosciamo, però quella non è una fotografia creativa, come magari possono essere fotografie creative, non so, foto di grandi nomi, a tutti i noti. insomma. E queste, diciamo, le particolari eh, questioni che possono essere rilevanti, rilevanti o credo lo siano in base a quel che ho visto io, i materiali che ho visto. Se poi qualcuno di voi però ha determinate, eh, ha delle, delle domande specifiche da fare, eh, per quanto possibile, cioè capite bene che sono comunque tutte questioni che devono essere poi analizzate in concreto e approfondite in base alla singola casistica, però in linea di massima, questi sono i punti da tenere in considerazione nel procedere in questa attività di digitalizzazione. Altro aspetto, ma che è un po' più, diciamo così, meno, cioè un po' più di nicchia, è quella che riguarda la tutela delle opere anche di architettura. Cioè anche l'architettura viene considerata dalla legge opera dell'ingegno, ovviamente laddove sussistano determinati requisiti, sempre di creatività, originalità. E Anche lì non abbiamo dei parametri certi da seguire, occorre poi di volta in volta eh, valutare caso per caso quello che ha detto la giurisprudenza nel corso... In realtà rari casi, perché l'architettura non è così eh, diffusa, non sono dei casi così diffusi che arrivano davanti ai giudici. Bene, so grazie. Forse... Molto interessante. Comunque il quadro che ci ha dato è utile per delineare i confini un po' di un campo vastissimo, perché come c'è giustamente la casistica, poi che è decisiva per vedere. Io farei solo un'osservazione rapida per dire che, anche perché ce ne occupiamo noi, nonostante sia laterale, se la creatività diventa valutare, elemento di rimente nella valutazione di dove classificare un determinato, ad esempio, riproduzione fotografica, è chiaro che bisogna capire cos'è la creatività. Al di là, io credo che sostanzialmente finisca per essere anche più che non qualcosa di accertabile su criteri oggettivi, di autocertificato, cioè. Come diceva lei, il nome del fotografo e quindi la, lo status di eh, creativo, bar che assume l'autore della fotografia mh, a fare spesso la differenza. È una distinzione sottile, comunque ci dà l'idea di che quali siano le, le faccende implicate. Io direi, come suggeriva lei, di, di rivolgerci direttamente ai nostri tre interlocutori degli istituti culturali, se poi Valentina vuole aggiungere qualcosa, volentieri per no, sentire ma... se hanno delle domande specifiche, casomai proseguire l'altra mezz'oretta che molto gentilmente ci ha messo a disposizione. Unica, risposte... unica aggiunta che volevo fare riguarda In... ovviamente le novità normative, perché comunque quando parliamo di diritto d'autore facciamo riferimento ad una normativa datata, nel senso di una legge del 1941, cioè l'Italia era ancora monarchia. E, ma eh, una legge che ovviamente è stata aggiornata nel corso degli anni sulla base di quelli che sono stati degli interventi legislativi richiesti sia a livello, soprattutto a livello dell'Unione Europea, ma anche in accordo a quelli che sono i, i vari, i, le varie intese a livello internazionale. Da ultimo, le più recenti modifiche sono state introdotte negli ultimi mesi del eh, 2021 e riguardano la nuova direttiva copyright. Quelle che tutti conosciamo come nuova direttiva copyright, sugli utilizzi eh, digitali, che ha introdotto appunto delle notevoli modifiche alla normativa in materia di diritto d'autore, proprio per quel che riguarda l'utilizzazione online di determinati contenuti. Ora, eh, le, mo le modifiche principali, le novità principali riguardano, ad esempio, l'utilizzo di contenuti editoriali, ma ci sono importanti importanti aspetti che riguardano anche le eccezioni e eh, le limitazioni al diritto d'autore per, per le libere utilizzazioni, oppure l'utilizzo delle opere fuori commercio, lo sfruttamento online di determinate opere mh, per aspetti che riguardano in maniera particolare artisti, interpreti, e esecutori, proprio per garantire loro una maggiore tutela e trasparenza nello sfruttamento di contenuti che li riguardano. Quindi occorre tenere presente anche di quelle che sono le, eh, le novità. Eh, legislative approcciandosi alla, alla materia. E qualche cosa di rilevante in proposito ce lo può dire? Qual è la novità principale? Secondo lei? Ma allora, le novità principali sono tante, nel senso che la portata di questa, di questa ultima direttiva è, è notevole, ma eh, la stiamo ancora analizzando nel dettaglio. E, ma la cosa interessante sarà vedere come poi concretamente verrà, verrà attuata, eh, perché riguarda per lo più i prestatori di servizi nella, della, di comunicazione. Senz'altro eh, interessante il discorso relativo agli artisti interpreti ed esecutori, perché eh, ovviamente garantisce una maggiore trasparenza in quelli che sono i ricavi che derivano dallo sfruttamento di determinati materiali e una maggiore loro partecipazione e contesa di, che sono lo di quello che è lo sfruttamento effettivo delle loro opere e performance. E poi, altra cosa importante, ad esempio, è, riguarda l'ambito del cinema, dove viene riconosciuto viene riconosciuto ufficialmente rilievo per la prima volta alla figura dei, dei doppiatori, che è una figura che in Italia ha una sua valenza, ma eh, che solitamente appunto rimaneva sempre, eh, sempre nell'ombra. Così come una, un, ad esempio una, una previsione interessante riguarda la fotografia e, e praticamente laddove vengano a mancare quei, quei requisiti di creatività richiesti per l'opera fotografica, la fotografia di un'opera caduta in pubblico dominio non può essere neppure ritenuta su fotografia semplice. Questa è una cosa abbastanza eh, interessante, ad esempio, che è stata prevista dal legislatore, così come, ad esempio, un'altra cosa che però, mh, ovviamente, magari, chi non è addentrato, non uh, può, eh, magari ha difficoltà a coglierne la portata innovativa, è un riferimento espresso alla parodia, che non è contenuto nel nostro ordinamento al momento, e era solo un riferimento normativo già presente in un'altra direttiva europea che viene ribadito in questa ultima. E poi vabbè, tante novità interessanti per quel che riguarda lo sfruttamento dei contenuti giornalistici, perché ormai eh, ovviamente eh, c'è un uso e un abuso eh, di vario genere online, di quelle che sono le notizie dei vari settimanali, quotidiani, online, e stampa online, Quindi, Senz'altro avrà dei, un impatto notevole su quella che è l'economia del Paese. Scusi, ma la parodia che è, per profani, cosa significa? Che è, è soggetta a diritti anche l'opera di cui fa parodia la parodia? Cioè, voglio dire, chi fa parodia deve pagare diritti a, a chi ha fatto l'oggetto che sta parodiando? No, allora la parodia viene considerata comunque un'opera, è un'eccezione, cioè solitamente viene ricondotta quella che è la disciplina dell'elaborazione. Ora, per elaborare un'opera tutelata dal diritto d'autore è necessario il consenso dell'autore. Semplicemente che la parodia ha delle caratteristiche tali per cui richiama alla mente, in questo caso parliamo di spettatore per intenderci meglio, quella che è l'opera originale, ma vive di una vita propria, tale per cui è sì collegata, ma del tutto svincolata per sua natura rispetto a quella che l'opera Non bimbo. deve pagare i diritti, la risposta è Quindi no. Quindi no, no, è indipendente eh, ed è meritevole anche essa di tutela, di tutela autonoma. Sembra il io... film a cui rido io, non so se l'avete visto. Esatto, quello è stato il Caffetta. caso Scuola, è stato eh. il primo, eh, credo che sia stato forse il primo, uno dei primi casi di diritto d'autore giudicati eh, in Italia. All'epoca, tra l'altro, era... Eh, il, fu giudicato dal Tribunale Penale di Napoli, quindi era considerato comunque un reato. Ed è, sì, è il caso Scuola, il cui do io, e quella sentenza estrappola proprio i principi cardine eh, che sono alla base della distinzione tra, eh, tra la parodia e la contraffazione eh, di un'opera d'arte. Bene, Qualcosa abbiamo imparato anche noi. Allora, lascerei i nostri tre interlocutori liberamente un giro di domande. Enrico, Martina e Silvia, se avete domande liberamente, prego. Eh, io avevo una curiosità, se posso. Prego. Eh, in queste, ovviamente, denunciando assolutamente la mia ignoranza in materia, eh, mi chiedevo se su questo tema dei diritti d'autore eh, ci fosse in queste novità normative anche... Eh, un accenno al discorso degli NFT? No, allora quello è un altro discorso, là si apre un altro tema. Eh, lo so discorso. che si apre un altro tema, quindi. È anche un altro argomento che stiamo approfondendo, e tra l'altro, anche come studio abbiamo attivato da pochi giorni proprio un servizio di notarizzazione su blockchain e creazione di NFT. Quello però eh, riguarda eh, in maniera tangenziale il diritto d'autore, nel senso che l'NFT è tutto un discorso un po' più complesso. Eh, parliamo di oggetti digitali eh, che, in, adesso tecnicamente per intenderci, quando si parla di NFT parliamo di un pacchetto di dati, di metadati, che forniscono determinate indicazioni e le quali viene abbinata, in questo caso, facciamo conto un'opera d'arte che può essere nativa digitale o meno. E l'NFT è utile perché eh, può o meno, intanto nella sua circolazione diciamo, tutti i passaggi di proprietà diciamo, vengono annotati su questa, grazie alla tecnologia blockchain, vanno con l'NFT, quindi diciamo, garantisce una certezza, la possibilità di ricostruire quella che è tutta la catena di passaggi relativi alla proprietà dell'NFT e può essere poi abbinato a quelli che vengono definiti smart contract, ovvero dei, mh, dei contratti che funzionano in automatico, che non hanno bisogno di intermediazione. Quindi senz'altro pro futuro l'NFT avrà una sua, eh, probabilmente potrà avere una sua eh, diffusione, utilizzo anche da parte... Eh, Adesso non so se delle, delle società di le collecting society, perché io so che si ha e comunque si sta portando avanti in questo discorso, perché chiaramente le implicazioni sono notevoli nell'utilizzo di una tecnologia del genere, perché io potrei ad esempio creare il mio film, farlo circolare su NFT abbinando uno smart contract che prevede già, quindi che al momento del pagamento per l'utilizzo del contenuto, una quota di quella cifra che viene pagata vada direttamente sul mio uh, wallet, per, uh, per definirlo così. Eh, per utilizzare i termini tecnici utilizzati in quest'ambito. Che serve quindi portafoglio in italiano, wallet, per dire sì, sul conto corrente sì, pratico. Però si chiama wallet anche in italiano. Wallet in anche senso. perché per sì. differenziarlo dal portafoglio normale perché ha una sua valuta, eh, perché questi sì, sì. sistemi per l'acquisto di NFT ovviamente hanno delle proprie valute. Eh, È il principali. modello della blockchain sulle criptovalute. Esatto. Allora chiedevo e proprio perché... Non, no, la direttiva non disciplina gli NFT. Mm. No. Okay. Mi è venuto in mente perché, essendo stata anche in commissione Incredible, uno dei progetti eh, metteva sul tavolo proprio l'ipotesi eh, di, di, di cui parlava lei, quindi il discorso del poterlo applicare all'industria cinematografica, sviluppando in questo modo un mercato diverso con dinamiche e logiche di, di mercato proprio, di domande sì, sì, e offerte, completamente un diverso: un fatto parallelo, sia per, la, per il cinema, ma anche per la musica, e poi in realtà per qualunque per altro... In, per l'arte, per... digitalizzata, sì. sì. Mm -hmm. No, però non va a disciplinare queste cose. Ok, grazie. Prego. Non ancora, diciamo. Non, anco, non sono ancora intervenuti, ma infatti è un mercato adesso che è un po'... Non, cioè è del tutto deregolamentato, tant'è che si, cioè, si rischia... Qualcuno ha la fortuna magari di comprare a poco un'opera che nel giro sono state delle vendite di alcune opere d'arte lo scorso luglio per 2.000 euro, per 2.000 dollari, scusi, e adesso valgono più di 45.000 dollari. Quindi, però anche lì è tutto deregolamentato anche da un punto di vista finanziario e tributario, insomma, sono parecchi lati oscuri. Se qualcuno lo prendesse come un suggerimento, investimenti, passi ai propri risparmi, noi decliniamo responsabilità. <ride> Anche se è tutto tracciabile, è tutto alla luce del sole. Eh sì, per carità, però dopo se uno ce li no. rimette non, non, non c'entriamo. È questo che fa paura, tra virgolette, eh, a certo. Banche e alla CIA, per esempio. Eh beh, allora, parte, ma infatti sì. si, è, si sta portando avanti. Eh, non so quanto possa imbrigliare questi piani fatto... che vanno oltre i confini. Che... Se eh. funziona l'economia illegale se ne approprierà sicuramente, perché piacciono un sacco quelle cose. Il fatto è che comunque SIAE, al di là di che se ne dica, eh, anche col discorso che non esiste più il monopolio SIAE, sì, vero sulla carta, ma in concreto comunque, sebbene questo monopolio sia venuto meno, anche le altre collecting hanno degli accordi con SIAE per la riscossione, perché comunque è un sistema talmente, diciamo, antico, per non dire vecchio, eradicato, che è magari può avere delle falle diciamo, nel funzionamento forse, però eh, garantisce una struttura da, da poter sfruttare eh, in maniera proficua. Tant'è che poi mh, con la caduta del monopolio, diciamo, forse si è avuto un po questo scossone, e si è messa al passo con i tempi e ovviamente il tutto poi viene nel rapporto con le altre collecting, che non parlo di consorelle estere, ma di, parlo proprio di altre collecting society che, possono operare ovviamente nel territorio italiano, avviene sulla base di accordi. Quindi mantiene comunque questo, questa posizione predominante, quindi probabilmente mh, riuscirà a mantenerla anche col discorso degli NFT, probabilmente offrendo anche proprio dei sistemi basati su questa tecnologia, che però forse vanno, vanno in qualche modo ad agevolare eh, la riscossione, forse garantendo anche perché ovviamente l'applicazione di questa tecnologia, alla riscossione dei diritti d'autore, implica anche una minore attività, cioè tutto basato su degli automatismi tecnologici che vanno senz'altro a uh, snellire le procedure burocratiche, quindi probabilmente si potranno applicare, immagino, volendolo fare, delle, eh, delle percentuali più basse su quelle, rispetto a quelle che attualmente sono applicate. Ma vediamo insomma cosa accadrà. Altre curiosità, domande dirette? Prego, non esitate. Io magari ho un dubbio che non riesco, diciamo, in tutti questi mesi di pandemia non sono ancora riuscita a dipanare. Eh, noi durante la pandemia abbiamo cominciato ovviamente insomma a... a a rivolgerci al nostro pubblico attraverso la forma online quindi anche presentando degli spettacoli come diceva lei prima spettacoli nati dal, per essere presentati dal vivo per cui avevamo delle registrazioni fatte molto bene per questioni di archivio o comunque perché insomma, ci tenevamo se, senza prevedere qualcosa che è successo però insomma avevamo nel cassetto questi, questi bei video e ci siamo dati da fare per raccogliere le autorizzazioni degli interpreti uh, dei video, dei collaboratori, come diceva lei prima, insomma, eh, sempre mh, presentandoli gratuitamente, quindi senza scopo di lucro, e li abbiamo mh, messi a disposizione per periodi di tempo limitati sulla su nostra pagina web. Quello che non, non sono mai riuscita a capire è, è il fatto che questi spettacoli musicali hanno anche delle, questi spettacoli teatrali hanno anche delle musiche, che dal vivo sono musiche, diciamo, di corredo, musiche di scena, che vengono dichiarate a SIAE attraverso la, il foglio musicale. Ma quando vengono presentate online eh, si trasformano, come dire, in una vera e propria, diciamo, film, che non è proprio un film, però... chiamiamola opera audiovisiva. No, opera audiovisiva, esattamente. E qui mi chiedo se esiste, Sono a conoscenza dell'esistenza del diritto di sincronizzazione, e mi sono sempre chiesto se in questo caso scatta per le musiche il diritto di sincronizzazione, cioè di unione di un video con una parte Guarda, ci parte. riflettevo proprio sul discorso in vista di questo incontro su questo aspetto. Secondo me sì. Secondo me sì perché comunque la concessione, cioè le opere determinate opere musicali vengono eh, laddove ovviamente non siano create appositamente per lo spettacolo mh, sono oggetto di licenza da parte di SIAE. E nel momento in cui però l'opera teatrale viene filmata, come dicevamo, viene dato vita a un prodotto audiovisivo, adesso non è propriamente cinematografico, ma comunque un prodotto audiovisivo, dove potrebbero anche esserci dei profili di diritto d'autore relativi al regista, ovvero chi effettua le riprese, a seconda, a meno che ovviamente non venga messa una telecamera fissa allora lì poco, poco cambia ma eh, nel caso in cui intervenga proprio una regia di tipo televisivo mh, potrebbero esserci anche dei profili da quel punto di vista lì. Mh, per il discorso musiche, sì, secondo me subentra questo quest altro aspetto della sincronizzazione e lì bisognerebbe avere le, le dovute autorizzazioni da parte dell'autore, il produttore, l'editore perché poi lì sono tutte delle valutazioni che devono essere fatte a seconda del fatto se rispetto ad una chiamiamo la canzone, venga utilizzata, venga utilizzata solo la musica e sia l'attore a cantare su quella musica. Se la musica sia stata creata da un'altra orchestra, se la musica invece sia, invece se l'attore si trovi a cantare sulla traccia originale o meno, o se invece venga utilizzata proprio la canzone nel formato originale messa in, messa in commercio dal produttore. Quindi sono tutti aspetti da considerare. E la maglia è abbastanza intricata, non, de non deve scoraggiare questo, perché capisco che... Poi concretamente nel momento in cui uno deve andare a caricare online questi materiali mm. c'è tanta attività da svolgere. Però... Sì, diventa quasi impossibile nel senso che se per lo spettacolo dal vivo non c'è l'obbligo di chiedere l'autorizzazione agli editori delle musiche per utilizzarle in uno spettacolo ma semplicemente si dichiarano a SIAE o alle altre consolare e si paga diciamo, l'importo dovuto. Sull'online se io devo mettermi a chiedere per ogni singola traccia musicale all'editore l'autorizzazione andiamo da che ne so, da, da Mozart e di Purple voglio dire quindi io come faccio per mettere online gratuitamente un video che insomma per, per tenere il mio pubblico un po' vicino a me devo andare a fare un, un lavoro, magari a spendere tanto perché poi queste grosse E società... Poi ovviamente chiedono un pagamento per eh, la concessione. Ma poi anche, immagino che immaginino anche... Sì. Solitamente no, allora solitamente quella, la cifra che viene richiesta allora um, tutte le volte che mi è capitato di richiedere delle autorizzazioni per la sincronizzazione e, sia l'editore che il produttore chiede comunque una, cioè una, spiega, una descrizione dettagliata di quello che è il prodotto che verrà realizzato, proprio perché vengono fatte anche delle valutazioni eh, di tipo economico su quanto chiedere o quanto non chiedere per la concessione. Però là poi ci sono anche poi dei profili del, riguardanti la, lo stesso autore, al di là di chi ha i diritti sulla... Editore o produttore, ma sull'autore da un punto di vista proprio di morale, cioè il fatto di essere, di che la sua opera venga inserita in un'altra in un opera, in uno spettacolo dal vivo di un determinato genere che parla di determinati argomenti o meno. Spettacolo dal vivo, cinematografico, perché? Sì, su questo si è, ha sempre detto che per lo spettacolo dal vivo non c'era necessità di chiedere autorizzazione, però effettivamente ha ragione, se l'autore non dovesse essere d'accordo che questa sua opera venga inserita. Sono oh, anche queste, questi profili qui da tenere mm. in considerazione. Mm. Grazie. Niente. Scusi, un altro dubbio. La direttiva di copyright, quella nuova, è stata già recepita dall'ordinamento italiano o no? Allora, è stata recepita, sì, con un decreto del, vado a memoria, del 4 novembre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il, adesso non ricordo se il 28 e il 3, comunque eh, fine novembre, sì, comunque si è stata recepita da poco. Adesso vediamo la concreta applicazione. Sì, con un po' di ritardo, però insomma... Anche perché vabbè con il uh, periodo Covid ha anche slittato un po', un po tutto. Altre domande? Eh, Enrico, per curiosità? No, Andrea, cioè, di domande specifiche eh, rispetto allo spettacolo dal vivo, mh, devo dire non ne ho. Non vorrei depistare un po' l'ordine della riflessione che stiamo facendo, grazie. Ma ce l'hai sulle immagini opere d'arte, visto che io, abbiamo altri 10. Dieci... Io, più che altro mh, temo che questa notte non dormirò perché è da poco più di un mese che è uscito un mio lavoro, è stato pubblicato, che è un dizionario di decorazione per l'architettura. Dove, tra l'altro, lo diceva Valentina, tempi addietro, eh, mi sono imbattuto proprio in quest'ordine di problematiche legate in particolar modo ad immagini architettoniche o di finiture architettoniche e ormai il lavoro è uscito per cui spero non dobbiate venirmi a trovare in prigione perché <ride> ho incontrato veramente delle enormi difficoltà se volete ve ne cito un paio giusto per dare le dimensioni dei problemi rispetto alle immagini. Alcune immagini di cui ho fatto uso le ho scattate io personalmente proprio per sollevarmi da, da quest'ordine problematico. Altre, in altri casi, rispetto ad alcuni lemmi, ho usato immagini già pubblicate, talvolta prese da bibliografie con apparati iconografici ben fatti, per cui insomma ho guardato un po' anche la qualità e lì, mi sono incontrato in alcuni istituti anche religiosi, ad esempio rispetto a, a finimenti decorativi delle chiese, dove eh, mi hanno dato la liberatoria eh, per utilizzare queste immagini, alcuni mi hanno chiesto semplicemente, qui, eh, qui non ho capito, forse Antonio Gallo mi sa davvero fa, ci fa può aiutare a capire, Alcuni mi hanno chiesto tre copie del volume e su questo numero non sono riuscito a darmi delle spiegazioni e l'editore ha già provveduto ad inviarle. Siccome parallelamente... Non so, sinceramente, devo dire la verità, il perché delle tre copie... Mi sembra che hanno indata. dei sistemi di archiviazione proprio tale per cui... Queste tre coppie avevano una destinazione precisa. O so, dei cugini caso. a cui fare gentile omaggio. Ecco, perché poi non si capisce mai il confine tra l'ufficioso, l'ufficiale, il parentale e quant'altro. Però gli stessi enti, siccome parallelamente al volume cartaceo ho aperto una galleria web dove vado ad incrementare la raccolta di immagini, perché per ogni lemma non ho potuto, per questioni anche di, di economia, di, di spazio, come dire, fornire un'immagine, ho uh, aperto questa galleria web dove via via incrementando la, questa collezione eh, diciamo, è, un, è uno spazio eh, informatico aperto, In dove io attualmente sto inserendo solo fotografie scattate da me. Le stesse fotografie per cui ho ricevuto autorizzazione eh, per poter essere pubblicati in questa galleria invece hanno, per queste immagini hanno chiesto ehm, un compenso economico sull'ordine di alcune centinaia di euro per immagine, cioè per il cartaceo tre copie e per l'inserimento in galleria web dalle 150 euro in su per ogni immagine, ecco questo è un po' l'ordine dei problemi in cui mi sono imbattuto. Eh, tra l'altro dopo aver citato a fine volume tutto l'elenco delle fonti, come usualmente si fa. E so, a ecco descrizione poi... loro, insomma, è eh, Per cui è una situazione un po' da far west questa, nel senso che probabilmente un qualche cavillo, immagino io, legislativo sull'utilizzo di un'immagine in questo ambito in cui io mi sono mosso, ci sarà senz'altro, ma forse... Io mi dicevo... Non ma parliamo di immagini immaginato. relative a cosa? Sempre a particolari architettonici? Sì, generalmente a particolari architettonici, ad esempio non a un'intera facciata di un'architettura chiesastica, ad esempio, mm -hmm. ma ad un fregio, un rosone, laddove un rosone poi specialmente nei monumenti più importanti lo riconoscono ormai anche insomma, gli inesperti. Per cui addirittura entriamo nel dettaglio della finitura architettonica. Ecco, questo è l'ordine dei problemi in cui mi sono imbattuto, poi alla fine mi sono fatto coraggio, ho tagliato la Ma testa al coro. Probabilmente rientriamo nel discorso bene culturale qua però. Quindi immagini, consenso per l'utilizzo dell'immagine e richiesta di un corrispettivo. Evidentemente ecco in questo caso... Non lo so, non trovano redditizio più il cartaceo. No. Ma chi lo sa, eh? un, mm, non lo so è un una cosa lo so. Però diciamo che la macchinosità del sistema, dal mio punto di vista, nello specifico di un lavoro come questo, diciamo che è di grande impedimento allo sviluppo di un lavoro seriamente compiuto, perché diciamo che tende poi a far cadere le braccia, a disarmare la buona volontà dell'autore di un'opera. Sì, ma anche perché poi in tante volte, adesso, eh, dipende poi dal tipo di immagini che si intende utilizzare, ma tante volte è davvero impossibile fare una ricerca eh, accurata e dettagliata, soprattutto se si attinge dall'online, perché sul cartaceo è più facile trovare riferimenti alle fonti, ma l'online è... è troppo dispersivo. Cioè a me è capitato un cliente che sta avendo dei problemi per delle contestazioni sull'utilizzo di una fotografia che online e ovunque, anche su siti dove la propongono come materiale liberamente utilizzabile, tra l'altro in alcuni okay. casi anche abbinata a licenze creative commons, mentre c'è un soggetto che dice di essere l'autore e, e che chiede dei diritti, minacciando anche un'azione legale. Quindi insomma, è difficile barcamenarsi. Sì, è un campo minato poi io ho incontrato problemi rispetto alle proprietà private e alle proprietà pubbliche supponiamo fotografare un dettaglio di un tribunale o di un ufficio postale centrale del razionalismo italiano supponiamo per cui di proprietà pubblica e un portale di una casa del Quattrocento, nel, nel qualunque centro storico di Ferrara o di Bologna, ecco la, questa distinzione tra pubblico e privato, per me è stato un incaglio non da poco, perché con il privato, vado proprio sul, bramma, sul pragmatico, eh, con il privato occorre fare un contatto privato, privatistico, cioè tocca andare a suonare il, il citofono, il campanello della porta, con un ente pubblico, una pubblica proprietà, invece la via, se magari più lunga nel suo sviluppo, però diciamo meno immediata, però comunque ha un iter ufficiale che tutto sommato non è scoraggiante, perché ci sono dei referenti all'interno di questi istituti che hanno proprio il compito di, di relazionarsi con questo tipo di problemi. Per cui, ecco, come dicevo all'inizio, Andrea, ho depistato un po' la questione. No, ma è lavoro. un problema che si, si presenta spesso. Io posso aggiungere un'esperienza personale, cioè, di avere una ricerca fatta una, pubblicata online una dozzia di anni fa, o forse anche 13 anni fa, qualche sì. mese fa, un, un, un sedicente studio di un avvocato con nome italiano e basato in Polonia. Ha tentato un'estorsione proprio perché c'erano delle foto di architettura. Che secondo lui aveva bisogno di diritti e lui si è presentato come difensore di terzi Poi, fortunatamente, si è capito cercando un po' in giro che è uno che ci prova sempre, che non aveva ah, basi serie. Questo è un altro problema. Per fare estorsioni, però ci sono anche questi. Cioè allora che... allora anch'io dovrò attendermi sortite di questo tipo, ma ah, adesso è, è abbiamo possibile. la l'avvocato Gallo, per cui. Beh, questo, bocca al lupo, io... ci affideremo a lui. Bocca al lupo. Direi che abbiamo abusato del suo tempo fino all'ultimo, penultimo minuto, ma se vuole aggiungere qualcosa, avvocato, noi la ringraziamo ancora. No, io ringrazio voi e resto a disposizione laddove ci siano ovviamente particolari esigenze o comunque curiosità, contattatemi pure, anzi se volete magari lascio magari tramite il professor aceti mi mando poi i miei contatti così, oh, mandi direttamente a valentina così lo inseriamo ah, nelle mail. In altro che sì, Valentina ce l'ha la mia mail quindi può anche inoltrarla a tutti i partecipanti e laddove insomma ci siano necessità facciamo girare insieme agli altri nomi che avevamo racc di cui aveva raccolto disponibilità poi vediamo se c'era se se un ulteriore mai dovesse essere necessario qualche incontro di recupero con chi non ha partecipato oggi insomma massima disponibilità da parte mia. Benissimo, grazie anche per questo. Grazie anche da parte mia. Grazie a voi. Grazie. per il suo tempo, ringraziamo anche Martina, Silvia e Enrico per essere stati con noi. Grazie Io a voi. Grazie a voi. Vi chiedo la registrazione la, le, per di, la mia, quella quella quella di Barbara. Le mail di Martina e di, di Silvia e anche grazie a Enrico. Grazie, grazie mille. Grazie a per... voi, a te Valentina. Ciao Andrea, buonasera a tutti. A presto, interrompo Atomio. la registrazione, devo restare un po' qua finché non, non riprende. Eh, Valentina no. posso scriverti nella chat, vero? Sì, Certo, grazie mille. Sì, te l'ho scritta anch'io in chat. Comunque, non, è sei Barbara, sì, nome, punto, cognome, chiacchera